È un lunedì sera qua a Londra avevo voglia di uscire e quindi adesso sto prendendo l'overground per andare a sud. C'è un pub che si chiama The Old Dispensary. Dovrebbe esserci un pochettino di musica stasera. Vado a fare un giro. Probabilmente capiterà che sarà tutto quanto chiuso oppure non ci sarà nessuno. È un viaggio di 40 minuti comunque. Appena scesi dalla metropolitana, dalla overground, siamo alla stazione di Denmark Hill. Adesso passiamo a fianco al King's College Hospital. Adesso ci dirigiamo verso il Camberwell Garden dove dovrebbe esserci questo up. Ah. Insomma è vero che in questo video non ho detto molto, sono andato in questo pub, è stato veramente fortissimo, ho conosciuto Misty Miller che è una cantante abbastanza conosciuta qui a Londra, uh, il posto è fantastico, è come uno di quei posti, è uno di quei posti, è uno di quei posti, è uno di quei rari posti, è uno di quei posti... È uno di quei rari posti dove la gente può andare a fare jam session, divertirsi e fare bella musica senza pensieri Davvero forte, mi ricorda un pochettino l'ambiente che si ha all'antico spazzacamino Che è un posto a Trieste veramente conosciuto uh, uh. Reso conto della serata, buonanotte, ciao